1 novembre 2008. Muore l'oceanografo svizzero Jacques Piccard. Inventore ed esploratore, il suo nome è legato all'immersione nella fossa delle Marianne a bordo del batiscafo Trieste, progettato dal padre Auguste. Jacques stabilisce il record di profondità raggiungendo i 10911 metri nell'Oceano Pacifico.